Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! In questa ventiseiesima domenica incontriamo il testo di Matteo 21, 28, 32 la parabola del padre che invia i due figli a lavorare nel suo campo, che è un duro attacco, una forma di formalismo, di finzione, che impedisce una reale conversione. Intitoliamo infatti questa nostra riflessione finzione o reale conversione. Vediamo un po'. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, quindi potremmo dire i detentori del potere religioso e anche in parte civile del tempo, mettono in discussione l'operato di Gesù, chiedendogli con quale autorità si permetta di compiere certi gesti. Per ultimo abbiamo avuto Gesù che nel Tempio ribalta i tavoli dei cambiavalute dei venditori. Gesù coglie in loro una doppiezza e una indisponibilità alla conversione, per cui non risponde direttamente ma racconta la parabola del Vangelo di oggi. Abbiamo un padre, immagine di Dio, che manda i suoi due figli a lavorare nella sua vigna. Il primo figlio dice, sì papà, ci andrò, ma alla fine non ci va. Il secondo figlio all'inizio oppone un rifiuto, ma poi si pente, cambia e va a lavorare nella vigna. Da qui la domanda di Gesù, chi dei due ha fatto la volontà di suo padre? Tutti rispondono, il secondo. E Gesù lapidariamente conclude, Bene, le prostitute pubblicani vi passano davanti perché loro alla predicazione del Battista si convertirono. Voi, che vi ritenete giusti, no. Cerchiamo di capire. Il figlio che dice sì e fa no rappresenta coloro che conoscevano Dio e seguivano la sua legge, o almeno dicevano e pensavano di farlo. Ma poi all'atto pratico, quando si è trattato di accogliere Cristo, di mettersi realmente profondamente in discussione, si sono tirati indietro. Il figlio che dice no e poi fa sì rappresenta invece coloro che un tempo vivevano fuori dall'alleanza con Dio, che erano smarriti, ma poi, davanti all'annuncio di Gesù, si sono ravveduti e hanno accolto il Vangelo. Potremmo ancora dire che nel primo figlio che dice non fa Gesù rappresenta tutti coloro che, a suo tempo e in ogni tempo, si nutrono di buone maniere di vuote parole. Il loro perbenismo riempie di soddisfazione la loro vita, magari li mette anche in mostra agli occhi degli altri, ma in realtà sono vuoti nell'interiorità. Cercano di compiacere a parole, di mostrarsi per ciò che realmente non sono e non vogliono essere. Nell'altro figlio, invece, noi possiamo vedere la categoria di molti ribelli, peccatori, indisciplinati, di tanti che hanno vissuto una vita lontani da Dio, lontani dalla verità, dispersi nell'amore disordinato, ma poi hanno fatto esperienza di Dio, si sono ravveduti, si sono pentiti, e hanno iniziato un reale cammino di conversione. Ecco la domanda dunque di Gesù. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Quello che si è fermato alle parole o chi è passato dalle parole ai fatti? Ecco, potremmo dire dunque che per Dio ciò che conta non sono i pi desideri e le vuote parole, ma i fatti, cioè che quei desideri e quei propositi diventino almeno in minima parte azioni concrete. Come diceva Sant'Ignazio, d'altronde, «l'amore non si nutre di sole parole». Attenzione però a non assolutizzare questo principio. Perché? Perché una delle critiche che vengono rivolte ai cristiani praticanti è quella che poi vanno in chiesa e fanno del male fuori. Ora, se è vero che spesso ciò accade e si può solo fare un mea culpa, se è vero che tante persone hanno ridotto il cristianesimo a una religione fatta di vuoti riti che non cambia, non si incarna nelle scelte di vita, è altresì vero che chi va in chiesa non è l'elite dei perfetti ma la comunità dei perdonati che attingono all'amore e alla misericordia di Dio per cercare di migliorare, di crescere, di amare un po' di più. Proviamo ad andare ancora però in più in profondità e cogliere altri aspetti il figlio maggiore alla fine cerca soltanto, come abbiamo detto, di compiacere il padre, ma in realtà il suo cuore è ben lontano dal padre, che potremmo dire vede come un padrone, la cui volontà è un peso dalla quale è meglio tenersi lontani. Però ciò che conta è compiacerlo, pensando che al padre basti questo. Ecco, tante volte questo può toccare anche la nostra vita e anche il nostro rapporto con Dio, cioè fermarci alle parole. Magari gli si rivolgono anche belle parole, ma manca la disponibilità ad ascoltare la sua parola, a lasciarci mettere in discussione, a incarnare il Vangelo, a vivere i sentimenti di Gesù. Però si è tranquilli a posto perché si fa la preghiera, si lancia il bacetto al tabernacolo, si fa la processione e ci si sente brave persone, buoni credenti. Quindi fare attenzione perché con Dio non funziona in questo modo. Dio guarda il nostro cuore... E soprattutto Dio non è un padrone la cui volontà è un peso insopprimibile, ma è un padre che ci regala la vera libertà. La sua volontà coincide con il nostro vero bene, con la nostra vera felicità. Quante volte, anche nei rapporti interpersonali, ciò che conta è compiacere l'altro. Ecco, Pensate a un figlio che vive per compiacere i genitori, vivrà un dissidio dentro di sé perché da una parte si sente nel dovere di compiacere il padre e la madre, di doverli assecondare in tutto, dall'altra parte però sente una rabbia profonda perché, perché non è la verità perché magari ciò che vogliono i genitori non è ciò che lui sente, perché magari avverte che nel profondo è disordinato questo modo di fare, vive una lotta, da una parte volerli con piacere, dall'altra il disprezzo segreto che ne cova. Quante persone che davanti al parroco si mostrano in un certo modo, tutte pie e con tante parole belle sulla bocca, ma poi sono tutt'altro, sono distruttori di comunità. Quindi fare attenzione a una modalità formalista, perbenista, compiacente che non funziona né nei confronti di Dio e né tantomeno nei confronti degli altri. Tu infatti così facendo non stai volendo davvero bene all'altro ma stai curando la tua immagine davanti all'altro. Sei ancora inchiodato nella ricerca di te stesso, non sei ancora entrato nella logica dell'amore. Il figlio minore, invece, abbiamo visto che parte dal no, che poi però diventa sì. Ecco, dicevamo che può rappresentare chi prima era fuori dalla volontà di Dio, chi prima era disperso. Gesù, infatti, parla di prostitute pubblicani, che erano le due categorie di peccatori più visibili. Quindi parla di persone che partono dal no, ma poi si pentono e aderiscono realmente, concretamente, al Signore. Vedete, qui c'è un altro punto molto importante, perché? Perché a volte, sembra quasi suggerirci Gesù, bisogna ammettere che è più facile che inizi un cammino di reale conversione, una persona che è stata palesemente lontana da Dio, piuttosto che una persona che si ritiene in cammino e che ha ridotto il suo percorso di fede, ha un vuoto formalismo, cioè che è rimasta in superficie e non ha reale contatto con la sua interiorità. E quindi qui c'è un monito per tutti, soprattutto per chi è in cammino da più tempo, e chiederci «Ma la parola del Signore mi mette realmente in discussione? Ascolto veramente? Ho contatto con me stesso? Mi ritaglio ogni giorno un po' di tempo per meditare la parola, per rivedere la mia coscienza?» E infine, permettetemi un terzo e ultimo passaggio che può aiutarci per il cammino di conversione. Il figlio minore, abbiamo visto, che parte da un no, che poi diventa sì. Potremmo dire che questo figlio che cosa fa? Non assolutizza il suo no, cioè si sa mettere in discussione. Arriva il momento in cui inizia un reale cambiamento. Qui c'è un punto molto serio, vedete... Questa dinamica noi la possiamo vivere nelle piccole scelte di ogni giorno, cioè davanti al bene che sono chiamato a compiere, davanti magari anche a una semplice richiesta di una persona di aiuto, davanti al dover compiere il mio dovere di... nel lavoro, nello studio, davanti a una possibile chiamata di Dio, io inizialmente posso porre un no, cioè istintivamente mi viene da autoconservarmi e da scegliere qualcosa che a livello superficiale, emotivo, eh, mi compiace di più, mi dà più piacere. Però che succede? Che questo figlio mette in discussione il suo no e lo trasforma in un sì, quindi io lì per lì posso essere tentato di opporre un rifiuto, di dire no, ma se io rielaboro quel no, quindi non lo assolutizzo, mi fermo, prima di partire in quarta penso, ma questa cosa è buona oppure no? Questa cosa che mi è chiesta è giusta? Questa cosa che mi è chiesta mi aiuta a donarmi di più, ad amare di più il Signore e il mio prossimo? Ecco che io posso rielaborare quel no e farlo diventare un sì e in questo senso ho fatto la volontà di Dio. Infatti è molto bella la domanda di Gesù, ma chi dei due figli ha fatto la volontà del padre? Il secondo, Gesù non aggiunge... E però avrebbe dovuto dire sì da subito, però all'inizio ha posto il rifiuto. No, no, Gesù dice lui ha fatto la volontà del padre, cioè in modo concreto, con i fatti. Ha superato se stesso, ha vinto il suo rifiuto e ha detto di sì. Qui c'è qualcosa di prezioso perché tante volte le persone si sentono in colpa perché all'inizio una cosa magari gli veniva pesante, non l'avrebbero voluta fare, però poi l'hanno fatta e magari si confessano lo stesso sentendosi in colpa, anziché gioire del fatto che grazie a Dio si sono vinti e hanno fatto quel che Dio voleva da loro. Poi con il cammino, pregando, con l'aiuto del Signore, la grazia del suo Spirito, il bene ci verrà sempre più spontaneo se ci esercitiamo a farlo, ma in alcuni casi... Fare il bene costa, costa sacrificio. Istintivamente ci verrebbe più facile scegliere il male o quantomeno l'autoconservazione. Questo testo ci dice l'importanza anche nelle piccole scelte di saperci mettere in discussione, saperci dire di no quando quella repulsione istintiva ci porta lontano dal dono di noi stessi. E allora, dicendo di sì al vero bene alla volontà di Dio, Ecco che sgorga la vera gioia, ecco che Dio si compiace, ecco che il nostro cuore esulta. Che il Signore dunque ci aiuti a non vivere di finzione, ma a vivere tutti un reale cammino di conversione. Che il buon Dio vi benedica tutti. Pace e bene.